Roma incontra il mondo a Villa Ada, il programma della settimana. La settimana dal 24 luglio al 30 luglio della 24esima edizione di Villa Ada Roma incontra il mondo Villaggi Possibili è pronta come sempre ad animare le serate capitoline con i migliori nomi della scena nazionale, Motta e Paolo Benvenu sono sul palco martedì, e internazionale, i uire suonano mercoledì. Non manca il teatro, a cui quest'anno si dedica un'attenzione particolare, con anelante di Rezza e Mastrella e un venerdì di festa con la serata di radio rock, che festeggia il suo 3 anno di attività con tutti gli sprechi e i live degli artisti della scena romana e nazionale. Lunedì 24 luglio Luciano Messegna, all'Anagrafe Getter Washington, Climate cantautore, musicista, produttore e vocalist, è il re del reggae martedì 25 luglio Paolo Benvenue e Motta. Luno torna con un nuovo album di inediti H3 ⁇ a tre anni di distanza è Art Hotel, l'altro con la fine dei vent'anni, l'album di esordio da solista mercoledì 26 luglio i We're festeggiano i loro due decenni di attività, gli inglesi che da quel punk di stampo atipico hanno saputo evolvere per primi nella new wave mescolando immediatezza, eleganza e varietà minimale Giovedì 27 luglio il teatro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza è in scena con Anelante. In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista la carne rituale che esplode e si ribella. Non c'è dialogo per chi si parla sotto. Un matematico scrive a voce alta, un lettore parla mentre legge e non capisce ciò che legge ma solo ciò che dice. Con la saggezza senile l'adolescente, completamente in contrasto con buon senso, sguazza nel recinto circondato dalle cospirazioni. Spia, senza essere visto, personaggi che in piena vita si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo il muro. Venerdì 28 luglio Radio Rock, la storica radio romana punto di riferimento per gli amanti del rock nazionale e internazionale, festeggia il suo trentatresimo anno di attività nella suggestiva cornice di Villa da Roma incontra il mondo. A partire dalle ore 19 appassionati e ascoltatori avranno la possibilità di incontrare tutti gli speaker e assistere a uno spettacolo con i live dei migliori artisti della scena romana e nazionale. Ad alternarsi sul palco, tra gli altri, Piotta, Daniele Coccia, La Scala Shepard, Folkast, Santi Bevitori, Te Castavai, Mimosa Campironi. Domenica 30 luglio Il delirante folk rock romano dell'orchestraccia. Formazione aperta nata dall'idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze diverse, rappresentano una forma innovativa di spettacolo che si muove abilmente tra musica e teatro, in una lettura assolutamente attuale. Sempre nell'ambito della rassegna Roma incontra il mondo segnaliamo inoltre, 31 luglio Paolo Rossi 1 agosto Fast Animal Sense Low Kids più edda 2 agosto Teleocentrix 3 agosto NADA 4 agosto Dark Polo Gang 5 agosto 8 OM 7 agosto Sabina Guzzanti 9 agosto FONO SVADE Atkins.